Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un video aggiornamento per quanto riguarda il glitch della BMX, ovvero come duplicare la BMX ragazzi, quindi sarà un video molto molto rapido, eh, vi faccio vedere la data che corrisponde alla data di oggi, quindi questo sta a significare ragazzi che il glitch è ancora tuttora funzionante e, e quindi nulla allora eh, come ho già portato in eh, precedenza vi ho fatto vedere come si mette la BMX dentro la base operativa in questo glitch vi faccio vedere come duplicarla e poi eh, anche il money glitch da fare da soli ragazzi che eh, è soprattutto molto importante quel money glitch perché eh, abbiamo la possibilità di farlo da soli e quindi questo glitch qui ci permette, ci dà la possibilità di poter fare quel money glitch in solo allora che cosa necessitiamo? necessitiamo innanzitutto di un'auto fuori dalla base operativa e una BMX dentro la base operativa se abbiamo fatto il glitch che vi ho portato poco fa eh, sapete che comunque eh, diciamo come fare insomma no? quindi a questo punto mettete la BMX in questa posizione e una volta che avete messo la BMX in questa posizione dovrete curarvi di poter fare il teletrasporto in questo caso non me lo fa quindi faccio un altro giro e cerco di posizionare la BMX in posizione eh, giusta per poterla duplicare diciamo, no? quindi ci andiamo a mettere eh, in mezzo alla tastiera tra la tastiera e la colonna in maniera tale che ci crea quella situazione di teletrasporto allora io mi avvicino solitamente poi risalgo sulla bicicletta, premo x mezza volta e subito triangolo ragazzi in maniera tale che mi crea il teletrasporto come vedete e una volta che ho il teletrasporto posso fare tranquillamente il glitch quindi a questo punto mi metterò qui vicino al pallino giallo farò comparire la scritta in alta a sinistra e farò X e triangolo insieme dopodiché mi teletrasporterà sulla bicicletta ovviamente ma uscirò allo stesso tempo fuori a questo punto abbiamo duplicato la BMX ragazzi perché avevamo la, la nostra diciamo LGRH8 fuori dalla base operativa e, e, ed è diventata una BMX quindi andiamo a mettere la BMX nel garage e successivamente trasferiremo un'auto dalla base operativa al garage per poter passare e la BMX in base operativa ragazzi il glitch è semplicissimo che altro dirvi utilizzate questo glitch cercare di fare molti soldi per martedì che usciranno auto nuove se posso ne porterò un video detto questo un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti